Ciao, sono Kasia. E io sono Gianluca. Oggi visiteremo un'altra città della Polonia. Oggi andremo in barca. Quasi. <ride> Siete curiosi? Vediamo! Dove si va oggi? Si va a una città che si chiama Wucz. E c'era quattro lettere, tre lettere sono colato. Ma anche se si chiama Wucz, cioè barca, in italiano la non troverete mai. di Uc Barca anche se non si sa da cosa viene il nome della città anche se significa barca ora ma sono diverse teorie sul fatto Nella città di Uc ci sono tantissimi murales che adornano i palazzi vecchi, quindi potete giocare a cercarli tutti. Noi intanto ci stiamo dirigendo verso la via principale, che si chiama Piotrowska. Piotrowska di Pietro. questo, vedi che sono geloso, chi è? Julian, tu lui l'ha scritto Locomotivo, ah, Locomotivo, è un scritto poeta, poeta per i bambini pure, ma mi sa che non so tanto, e eh? veniva, cioè, qui, non so se lui ma sicuramente era donna Ma di andare vicino agli altri? Chi è quest'altro? Eh... Un scrittore! E che scrivi? Interessante! Andiamo? Uh -huh. No? Andiamo! Uh -huh. Uh -huh. Ancora! Chi è quest'altro? Dicono che Yara, ma non, non so chi sia. E ti mette chi non, vicino a chi non conosci? Quanto di Yara Non so chi sia, ma quanto... Ho letto già. Attore. Giuseppe. Regista. Regista? Regista. Resista e cos'altro? La leggenda della scena polacca. Mi hanno sempre detto che gli animali fantastici non esistono, tra cui gli unicorni. Oh, io non so voi, ma questo è un unicorno ed esiste. <totipotente> <tipotente> Anche se quella che è là in fondo tutta colorata è una fermata dei tram, vicino all'unicorno la fa sembrare una stalla da unicorni di tutto rispetto, mi piace. Abbiamo ordinato più di dieci minuti fa i cappuccini. Non, due cappuccini, non c'è nessuno, siamo il numero 6, ce l'hanno dato. Questa qua vibra quando è pronto l'ordine, non c'è nessuno. Questi <ride> cappuccini ancora li devo bere. Una vergogna. Potrà essere pure buono, ma mi sta già, mi sta già schifando. Vi lascio la recensione. Una a sterra Anzi, due per il posto. Se sarà buono, deve andare a tre, altrimenti due. Oh, è uscito il nostro nuovo video. Guardatelo. Notifica. Ah oh, ah oh, ah oh. sta suonando oh, vai, vai, tu, tu. vai tu vai tu prendi qui stanno tanto qui stanno a gridare e andare a prendere Dopo 20 minuti 20 minuti dopo Non è possibile Ah meno c'era un cappuccino Ma vediamo se è buono No il cappuccino il cappuccino. il cappuccino col porcino è buono è buono questo ve vi lascio ci siamo fermati in una caffetteria sulla Piotrovska una strada principale con tutti i negozi di UC il fatto interessante che tutti i negozi che potete trovare erano vecchie fabbriche che sono state rimodernate e adibite a negozi inoltre sulla Piotr Piotrovska Potete trovare vecchi palazzi che sono mantenuti davvero bene, ovviamente con restauri e quant'altro, però sono molto belli da vedere. Sono una bellissima cornice per tutta la, la via principale. Su questa strada, sul pavimento, ci sono uh, delle targhette in metallo, tutti i nomi di quelle persone che, che hanno collaborato per il restauro della strada piotrovska. Ci sono anche nomi importanti che hanno dato lustro alla città di Uc perché Uc è una città molto importante a livello anche cinematografico e musicale uno dei registi uh, più importanti di polacchi roman polanski quello che ha fatto anche il pianista ha studiato proprio qui a Uc su questa strada ci sono nomi di personaggi famosi ma anche di persone che hanno voluto semplicemente contribuire e comprarsi la targhetta da mettere sulla strada è? So? Arthur Rubis ah, Rubistein Rubistein Arthur Rubistein che <coughs> ho tolto la musica ho tolto la musica ma perché nessuno aveva capito che stavo scherzando non è Quello che ha fatto il pianista. Petrovska, nelle vicinanze potete trovare tante fontane che sono, cioè, rappresentano spesso i bambini più pesci. Ci proveremo a mettere a foto le riprese dell'alcune vediamo, non lo so cosa significano, impreciso perché non è che lo guardo, non è che lo studiato, ma, ma tanto sono belle da vedere, anche se non funzionano nel momento. Ma non lo so se nel momento in generale. <ride> Ragazzi, quest'anno ci sono gli europei. Domanda importante. Voi, chi ti fate Oh. No, no, no, no. Chi dobbiamo tifare quest'anno? In uno dei vicoli che si affaccia sulla via principale del centro storico, su via Piotrovska, viene chiamato il passaggio delle rose. Questo perché, come potete vedere alle mie spalle, sui palazzi che fanno parte di questo vicolo ci sono dei mosaici fatti con il vetro, tutti a forma di rosa, sono concanterati, uno, uno vicino all'altro ed è una cosa bellissima, molto particolare, uno dei posti più belli che abbia mai visto. Sicuramente questo posto è molto bello da vedere quando c'è il tramonto, con i colori che cambiano uno dall'altro, tutto giallo, arancione, sicuramente questo diventa un posto davvero splendido. targa del 1973 dove si ricordano i 550 anni della nascita di Ucci 10 monumenti delle piabe per i bambini, sono in diversi punti della città, potete, se ci sarete a Ucci potete provare a cercarlo. Chi è quello? Si chiama Mishkushatek, forse che ho l'orecchio do... perché un orecchio ce l'aveva un po' abbassato. abbassato. la terza città a base delle, della popolazione eh, degli abitanti è la terza città li, in Pologna, di, importante diciamo. in per Polonia. il numero di abitanti e invece la quarta, se si parla della grandezza dei, della città in Polonia perché la prima è Versavia, poi Cracovia, poi Stettino e poi Ma addirittura Stettino nelle prime sì, tre? Sì. almeno così dicevi Wikipedia quindi se sbagliamo è colpa di Wikipedia, <ride> Wikipedia a Uc, dal mio punto di vista non penso ci sia tantissimo da vedere poiché Uc è sempre stata una città industriale tanto è vero che durante il XIX secolo diventò un grandissimo importantissimo centro industriale per tutta la Polonia con industrie tessili e via dicendo la città ha sempre potuto contare una comunità multiculturale tra cui tedeschi ebrei e ovviamente polacchi immaginate che poco prima della prima guerra mondiale la comunità tedesca era più o meno l'80% della popolazione cittadina. Uc poi ha visto il suo periodo più buio a livello economico-industriale e durante le due guerre mondiali, anche se subito dopo la seconda guerra mondiale è diventata di fatto la capitale della Polonia, poiché Varsavia era distrutta e tutti gli uffici burocratici erano a distanza qui a Ucci. Però per uh, rivolta dei cittadini polacchi che volevano Varsavia come capitale nel 1948 si è iniziati a provvedere alla ricostruzione di Varsavia e poi la città ricostruita ritornò ad essere a tutti gli effetti la, la capitale. Diciamo che molto da visitare a Ucci sono i musei, poiché noi non abbiamo tantissimo tempo a disposizione li salteremo, quindi vedremo solo il di fuori Cosa è possibile visitare senza pagare? Perché noi siamo turisti pezzenti, ci troviamo adesso nel complesso di Jean. In passato questo complesso ospitava operai, negozi, due ospedali, una scuola e anche una caserma dei pompieri, quindi era come una città dentro una città e ovviamente questo perché? Perché come ho detto in precedenza Uh, Uce era una città prettamente industriale quindi per agevolare gli operai che vivevano anche al di fuori della città c'erano alcuni complessi come questo qui che favorivano appunto la, la vita lavorativa e sociale degli operai. Oggi questo complesso ospita locali di vario genere e altre attività, interessanti. Dove siamo diretti? A manufattura. Manu manufattura. Manufattura. Praticamente manufattura, anche lì è un complesso commerciale, di... commerciale sì, che prima c'erano vecchie fabbriche. E lì vicino c'è un palazzo di un vecchio grande imprenditore polacco, Posnański. Andiamo a vedere. Ucci cerca di essere una città giovane trasformando ciò che era vecchio, ciò che è vecchio, cerca di rinnovarlo, di dargli nuova vita, ad esempio per nuovi negozi di moda, nuovi locali. È una città che cerca di rimanere giovane nonostante non abbia grandi punti di interesse per una giornata diversa, personalmente, da primo visitatore, da prima volta che la visito, ve la posso consigliare anche per vedere una cosa diversa, una... un paesaggio diverso, una piccola città tranquilla, quindi perché no? L'impianto di manufattura era l'impresa tessile più grande qui a oggi. Infatti tutto questo complesso è enorme. Adesso, al posto del, dell'industria tessile, possiamo trovare diverse attività, locali, ristoranti, affinché questo posto rimanga attivo e possa mostrare il suo completo splendore anche se non è più un'impresa tessile. Molto bella è anche la scritta che vediamo qui alle mie spalle con la scritta manufattura. È una cosa divertente, fa vedere anche l'importanza del posto. Tutto questo ricorda vagamente il Conessar di Varsavia, il conesser era una fabbrica di vodka, questa era un'impresa tessile, però lo stile ricorda molto anche il conesser di Varsavia. <totiposite> come il piglietina cosa tour ci sono tanti stand italiani e dove passiamo sono tutti dalla Sicilia o Campania abbiamo fatto le scorte scorte anche Calabria anche Calabria ah, però non c'è ancora la Puglia e non mi piace questa cosa questa è discriminazione qualcuno ah, va va bene e quindi assaggiamo le cose tipiche di eh, poi facciamo conoscenza Le scorte eh. dolci questa è Pigliettina Cosa Tour, a Salcivari. I cornicchi. Ho oh, gli olivi a scolare. Buonasera. piglietti no cosa è finito? E tutti siciliani campani calabroni non è assaggiare di tutto però ho saputo che questa è una fiera che fanno almeno una volta l'anno anche a varsavia ci saranno anche a varsavia il 10 agosto ad esempio quest'anno quindi segnatevelo sul calendario per chi abita in polonia eh, potete prendere prodotti tipici uh, siciliani calabresi pugliesi ho saputo anche adesso abbiamo assaggiato dei tarali che vengono da bitonto e i tarali sono pugliesi non c'è niente da fare il tarallo pugliese è buono eh, e quindi il 10 agosto ci saranno a varsavia sicuramente o dalla gwardi o dalla mirovska però bisogna controllare tanto quando arriverà il periodo vi faremo sapere faremo una puntata solo sugli assaggi pugliesi, pugliesi perché Salve. la polacca mica ha assaggiato tutto quindi ci prepariamo, facciamo il taste no, test ma da assaggiare i dolci eh. no ma che, ma cosa? la regina ma tu potresti essere la regina a casa mica qua, non ti dare tante arie dai mi cannolo provalo il cannolo non lo vuoi provare quel cannolo e scendi spodestata le specialità siciliane di davide parla. Non parla mangia coloriamo le piazze italiane con prodotti di alta qualità rigorosamente promuovendo provenienti dal territorio siculeano Siculea, bella Proviamo, assaggiamo Vai, tu inizi tanto, tu mangi Tu tes mangi, ce l'ho quattro, quattro cose Andiamo prima con quello, con Mantorna sicuramente non so come si chiama se qualcuno di Sicilia lo sa so", scrivetemi in commenti Scrivete gliel'ha detto, solo che non se lo ricordo ha provato mm ha -hmm. provato cannolo siciliano ma con nutella di pistacchi attenzione novità mai provato neanche io buono ok Ecco che succede no però niente che ho Diabetta. Io non lo comprerei per me È buono ma per me è, è troppo Buono ma tanto dolce Si prosegue? Con pistacchi Questa a lei piacerà sicuro perché a lei piacciono i pistacchi <ride> mm. Mm, Ci sta un bel caffettino. Eh ma mi manca proprio caffettino amaro. Anche questo, pasta di mandorle con pistacchi all'interno, mi sa. Diverso. Andiamo? Questi si chiamano le colombine. <ride> Quello di meno. Ultimo ragazzi. Qualcosa zuccherato Sicuramente di nuovo di mandorle Perché ho l'impressione che lui c'è quasi tutto di mandorle A me le paste di mandorle piacciono molto Ma non tutte questo rientra tra quelle non tutte Però in sostanza i dolci siciliani li potresti buone. mangiare Buono, buono Tanto dolce, allora... Non è... Sicilia è approvata. Se volete collaborare... Sì è La pubblicità, ma... Pubblicità progresso. Pubblicità senza collaborazione con loro. <ride> Se volete collaborare... Collaborare! <ride> per questo viaggio è tutto. Non siamo riusciti a vedere tutti i monumenti, tutti i punti di interesse, perché alcuni erano chiusi, come ad esempio il cimitero ebraico, altri erano più distanti e non volevamo fare corsa corso di tutto quanto Esatto. allora un po', un po di relax pure ci sarà relax, passeggiata, quindi però potrebbe essere un buon motivo per provare a ritornare a Ucc. Se siete di se cioè avete qualche consiglio, cosa vedere prossima volta, scriveteci, così prendiamo in considerazione. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivete un commento, ovviamente condividete con amici, cugini, cumbareni e nipoti. Inoltre se questi piccoli video che vi fanno vedere le città vi piacciono potete aiutarci offrendoci un caffè, il link ve lo lasciamo in descrizione. Un saluto e alla prossima. Ciao! Ciao.